Eurobasket 2017 colpo Slovenia, anche la Grecia si inchina al duo Dragic-Doncic. La Slovenia si aggiudica alla Helsinki Arena anche la terza gara di Eurobasket 2017, battendo una Grecia Maidoma e confermandosi corazzata del gruppo A della competizione. Prestazione ottima di Doncic. Autore in totale di 22 punti, 5 rimbalzi catturati e 3 assist. I Greci, nonostante la positiva prova di Sloukas, autore di 18 punti e 6 assist, sprecano l'importante rientro di inizio secondo tempo e subiscono così la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro la Francia. Tra le file degli sloveni degna di nota anche la buona prestazione di Prepelic, con valutazione complessiva di 13. Coach Kokoskov schiera Dragicchi in regia con Nikolic e Doncic sul perimetro. Muric e Vidmar completano il quintetto titolare. Risponde Missas con Sloukas a guidare la squadra, Printezis e Papagiannis sotto canestro. Esternamente agiscono Calatese e Papa Nikolaou. Ottima partenza della Slovenia, Vidmar e Dragic firmano i primi sei punti della gara. Sloukas e Calates sono i primi a mettere un freno alla corsa slovena ma sale presto in cattedra Dragic e i greci rimangono sotto di sei lunghezze. A metà quarto Papa Giannis e Papa Nicolaou accorciano le distanze nel punteggio, si vede finalmente nel match Don Cicchi arriva la replica immediata con due B ai canestri in successione. Gli ultimi minuti sono tutti sloveni, Borosis e Printezis provano a limitare i danni ma con le bombe dall'arco di prepeliche Don Cicchi il risultato alla fine del periodo è di 23-13. Dopo il primo intervallo breve gli ellenici scendono in campo con un piglio differente. Dopo il botta e risposta di Randolph e Pappas arriva il primo vero break greco, Printezis e Bo Roses guidano lo 0-6 complessivo. Dragic e Prepe Pelix sono gli ultimi ad arrendersi ma l'inerzia è ancora per i ragazzi di Missa se prima Papà Petrou, dall'arco. E poi Pappas riducono le distanze a soli 4 punti. A fine primo tempo Papa Gianni se è il fattore in attacco per la Grecia, Don Cic non si fa intimorire e risponde colpo su colpo tenendo a distanza gli avversari, 35-30. L'inizio di secondo tempo è scioccante per Dragic e i compagni. La Grecia alza il ritmo e sull'onda del secondo quarto infila subito nove punti consecutivi con quasi tutto il quintetto in campo a referto. Randolph segna e prova a suonare la carica ma gli ellenici sembrano indiavolati, Sloukas guida il nuovo parziale di 0-6 e la Grecia è sul più 7. Don Cic e Prepelic tentano un rientro scrollandosi di dosso le paure degli ultimi minuti ma Maslowukas e Papanikolaou replicano. A fine frazione di gioco la Slovenia sbaglia qualche libero di troppo e la Grecia torna sul più 6 con i punti di Borosis, 52-58. La Slovenia non è ancora doma e Dragic lo mostra subito con 5 punti dopo l'ultimo riposo. Printezis e Papa Petrou si tengono il vantaggio ma Prepelic e Don Cic hanno altre idee. Pappas referta ancora punti a metà periodo ma il break sloveno è dietro l'angolo, Don Cic e Muric spingono forte e arriva all'8-0 con conseguente vantaggio. Calatese e Slouka segnano e cercano l'aggancio Madragic che è incontenibile per la difesa greca e tiene ancora a distanza gli avversari. Gli ultimi assalti della Grecia si abbattono sul muro sloveno, Prepelic e Randolph segnano in lunetta e Il match si conclude con il risultato di 78-72.